Che cos'è per te la politica e a che cosa serve? Ah, la politica è il nostro modo di stare insieme. E, mh, serve diciamo, a darci i motivi e anche un po' le regole nel stare insieme. Dunque qual è il futuro della politica? Ah, non lo so, io non ho una boccia, c'è cioè, qui del vino, ma insomma, forse dopo aver bevuto molto vino mi arrischio a previsione. Grazie e buon appetito!